Ciao, ti è mai capitato di dover scegliere il colore o la palette di colori perfetti per la tua landing page, per il tuo e-commerce o per il tuo sito web? Io sono Andrea Saletti, mi occupo da più di 10 anni di neuromarketing e scienze cognitive applicati ai e-commerce e siti web orientati alla vendita e quello di cui ti parlo oggi è proprio questo, come si scelgono i colori perfetti per il tuo progetto digitale. Di libri sull'argomento ce ne sono veramente tanti, a decine, se non forse se parliamo a livello mondiale di centinaia. E così come se ti metti a cercare in questo momento quali sono i colori perfetti per il sito web, troverai su Google una marea di articoli che parlano proprio di questo argomento. La cosa però particolare è che si basano tutti su un concetto che è abbastanza fuoriante, ed è quello che riguarda il dimenticarsi dell'elemento fondamentale che tutti noi a livello cognitivo adoperiamo quando ci troviamo davanti a uno stimolo. Questo concetto, eh, se segui questo canale eh, lo saprai già molto bene, è il contesto, ossia la cornice con cui quell'informazione ci viene passata. Quando si parla della psicologia dei colori infatti ci si concentra sempre su quelle che sono le risposte emotive a questi colori. Sono risposte emotive di tipo biologico, ossia ognuno di noi in maniera più o meno simile risponde davanti a questi stimoli di colori in maniera riconoscibile a livello percentuale, poi ci sono degli stimoli anche esperienziali, eh, mi viene in mente per esempio il colore rosso, se siamo abituati fin da piccoli a vedere i semafori e tutti gli elementi che ci dicono di arrestarci o che c'è un pericolo di colore rosso, probabilmente associeremo questo colore allo stesso tipo di sensazione emotiva. Eh, però questo non è abbastanza, perché si perde proprio il contesto principale con cui noi andiamo a valutare quello che è lo stimolo che ci troviamo di fronte e in quella che è la mia esperienza in questi anni eh, sono arrivato a concludere che ci sono cinque elementi sequenziali che dobbiamo andare ad analizzare ogni volta che selezioniamo la palette perfetta per il nostro progetto digitale fattore numero 1. il fattore numero uno sono le regole legate al tuo corporate image, ossia in poche parole tutto quello che riguarda la tua comunicazione di brand, se già esiste e stai lavorando ad un progetto che si basa appunto su informazioni preesistenti di questo tipo dovrai comunque rimanere vincolato a questi elementi. Quindi la scelta dei colori sarà vincolata a quelli che sono i colori del brand, i colori del logo che già esiste e così via, non avrai grosso spazio per muoverti, quello che potrai fare è andare a lavorare su quelli che sono i colori successivi della palette e in seguito ti spiego come come andare a calcolarli. Il fattore numero 2 è il tuo pubblico target proprio così l'elemento importante assoluto prima ancora di andare a decidere il colore e capire con chi stiamo parlando come spesso avviene perché proprio come ti dicevo prima a livello biologico eh, noi rispondiamo in un modo ma molto spesso questa questa risposta è molto più forte eh, dal punto di vista esperienziale cioè le esperienze che abbiamo avuto nella nostra vita vanno a determinare molto di più cosa ci piace e non ci piace a livello di eh, di risposta davanti a uno stimolo e in questo caso il discorso torna alla grande, perché ci sono tre elementi fondamentali che vanno a definire che tipi di colori potrebbero piacere a un target rispetto a un altro. Beh, sicuramente il primo elemento è il fattore dell'età, L'età determina, e eh, questo è provato scientificamente, una predisposizione ad essere attratti da colori eh, più o meno accesi, per esempio chi ha 20 anni, chi è giovane ha una predisposizione maggiore verso i colori accesi, i colori fosforescenti, mentre chi ha un'età molto più lontana, molto più matura, ama i colori più neutri, un po' più spenti. Un altro elemento è sicuramente il sesso, il genere, eh, ed è provato proprio a livello statistico che i colori che sono maggiormente preferiti dagli uomini potrebbero essere diversi secondo alcune palette rispetto a quelli maggiormente preferiti dalle donne. Quindi anche in questo caso è molto importante, con chi stai parlando determina esattamente che tipo di risposta potrebbe avere davanti al colore che hai scelto. Un altro elemento sempre legato al tipo di target è la cultura, la cultura di provenienza. In quanto colori a cui noi siamo abituati a livello di esperienza, fin, fin da quando siamo piccoli, possono essere completamente diverse a seconda dell'area geografica a cui facciamo riferimento a livello di provenienza. Per esempio il colore bianco, che è l'esempio più classico che mi sento di farti, è che in, in, da noi è un colore puro, è un colore della vita, eccetera, eccetera, in oriente eh, rappresenta assolutamente il colore funero, della morte, che da noi è il nero, per esempio. Ecco, saper co conoscere esattamente le culture come i colori rispondono a seconda della cultura è determinante. Anche in questo caso dobbiamo chiederci con chi stiamo parlando, se il sito è internazionale, se il sito si riferisce a un pubblico locale e quindi di conseguenza andare a tracciare una linea ben definita su quelle che sono le palette di colori che rimangono. Il terzo fattore è la convenzione. Sì, hai capito bene, la convenzione. Esiste all'interno del tuo settore di vendita sicuramente una sorta di convenzione riguardo quelli che sono i colori più utilizzati. E se tu non sei un leader di settore, quindi non hai un budget immenso per poter andare a cambiare le abitudini delle persone, e non hai neanche una fan base così forte di persone disposte a cambiare le proprie abitudini perché credono veramente tanto in te, e magari ti stai affacciando proprio in questo momento nel mercato, è importantissimo che tu vai ad individuare queste convenzioni e le segui, perché le persone che già si riforniscono dai tuoi concorrenti probabilmente non saranno disposte a cambiare le loro abitudini solamente per cui tu hai deciso di fare un sito completamente diverso da quello che è lo standard, se ti trovi in un settore tipo quello dentistico probabilmente eh, toglierti da quella che è la convenzione dei colori eh, più rassicuranti come può essere l'azzurro e fare un sito completamente rosso probabilmente potrebbe essere una scelta azzardata. D'altronde ci muoviamo quando noi dobbiamo vedere un nuovo contenuto o qualcosa di nuovo nella nostra vita all'interno di una valutazione sensoriale che è un po' come quando ci presentiamo ad una festa dove non si conosce nessuno, ossia se non conosciamo nessuno entriamo alla festa e i nostri sensi sono tutti dedicati a cercare di capire il contesto e dove ci troviamo, con il problema che non, magari non ci godiamo tutte le cose che sono messe lì per farci godere la migliore esperienza possibile, mentre quando entriamo in una festa, dove conosciamo tutti e lì non dobbiamo impegnarci a guardare cosa c'è intorno, ma concentrarci su tutto quello che riguarda il servizio dedicato a divertirci. Il quarto fattore finalmente sono le emozioni. Esatto, è solo in questo momento che interviene tutta quella che è la teoria riguardo la psicologia del colore, solo in questo momento dopo che abbiamo fatto un filtro su tutti gli elementi precedenti possiamo decidere finalmente di utilizzare quello che è lo standard associativo delle emozioni legate ai vari colori. Quindi in questo caso sì, riprendi tutti i libri che parlano dell'argomento, vai a vederti i post dei blog, leggiti come eh, all'interno del, del settore culturale, del genere e delle convenzioni in cui tu ti trovi, quei determinati colori che rimangono possono impattare dal punto di vista della risposta emotiva. Chi che tipo di emozioni voglio trasmettere al mio utente e a quel punto potrei scegliere tra i colori che già avevi eh, filtrato quelli rimanenti che vanno a rispondere esattamente al discorso emozione. Fattore numero 5. Il contrasto attentivo e questo è un altro aspetto che di solito viene trascurato e che riguarda i pulsanti più importanti che andiamo a inserire sul sito molto spesso le chiamate all'azione in gergo le call to action che sono gli elementi più importanti all'interno della pagina web perché corrispondono all'azione più determinante che tu vuoi far fare al tuo utente e possono tradursi per esempio nell'aggiunta al carrello nel, nel pulsante iscriviti a una newsletter nel pulsante contattaci di una forma e così via ecco questi pulsanti possono in alcuni casi necessitare un intervento molto pesante dal punto di vista della scelta del colore. Ti spiego subito perché. Perché sono gli elementi dove l'attenzione visiva deve cadere molto più velocemente rispetto a tutto il resto. Sono gli elementi più importanti della pagina. Ecco che il consiglio che ti do dal punto di vista del colore è che se hai scelto un colore di un certo tipo a livello di contesto visivo del sito, quel pulsante, quell'elemento che è determinante nella scelta di azione del tuo utente, deve essere un colore che va a costare completamente con tutto questo contesto, in modo da creare un contrasto talmente forte da fare in modo che se tu a un certo punto dal monitor quando fai un test ti allontani di due passi continui magari a, a non leggere cosa c'è scritto perché i testi sono diventati tutti piccoli, ma sicuramente vedi qual è l'elemento più importante, quel pulsante con quel colore così acceso che va a rovinare completamente la continuità del contesto che lo circonda. Ecco, da questo punto di vista è molto molto importante che tu segui questa regola. Sono sicuro che ora hai capito come si vanno a scegliere i colori perfetti per un progetto digitale, che sia una landing page, un e-commerce o un sito istituzionale e sono anche sicuro che se segui le, esattamente la sequenza che io ti ho dato riuscirai a trovare l'esatta configurazione, l'esatta palette che ti permetterà di dover risparmiare il più po possibile su qualsiasi tipo di test a livello di attrazione e emozione nei tuoi utenti. Ciao, anche per questa volta è tutto, mi raccomando se ti è piaciuto il video metti un like e iscriviti al canale e soprattutto accendi quella campanella che ti permetterà di rimanere aggiornato su tutti i prossimi video che metterò online su psicologia e web marketing. Ci vediamo alla prossima!